Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è un nuovo glitch dei soldi o meglio il glitch dei soldi semplificato ancora più facile senza tempi di attesa e senza eh, veicolo Pegasus per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto di strada, la base operativa piena e dentro la base operativa ci deve stare il veicolo che noi vogliamo duplicare a questo punto ci dirigiamo verso la base operativa facciamo comparire il messaggio base operativa piena tasto ps torniamo in game e aspettiamo eh, giustamente che ci appaia il pallino eh, giallo una volta che ci appare il pallino giallo dobbiamo premere il pad far comparire il menu interazioni io adesso vi faccio vedere più o meno dove dovreste spingere il eh, tasto cerchio per togliere il pad qui ragazzi quando vedete che il eh, veicolo sta scendendo dalla base operativa premete il pad, adesso vado a farvelo vedere in pratica proprio quindi ora vedete che ero appena uscito dalla base operativa poco poco eh, ho premuto il tasto cerchio ragazzi, è semplicissimo una volta fatto ciò entrate nella base operativa A questo punto quando siete dentro ragazzi prendete e non sostituite quindi fate cerchio e poi X per eh, ovviamente per non sostituire vi dirigete all'auto che volete duplicare possibilmente ragazzi una custom, un'auto di Bennis che è meglio di tutte con targa personalizzata eh, ci salite, accelerate, vi porterà fuori ragazzi premete triangolo per scendere, subito triangolo per risalire quando vi comparirà la schermata base operativa piena, l'accettate la e vi allontanate con il veicolo ragazzi, è veramente semplicissimo. Io adesso qui mi allontano un pochino. tornate ragazzi alla base operativa e eh, vi dirà base operativa piena schiacciate X per sostituire e eh, sostituirete una LGR H8 di quelle normali che avete comprato a 0 dollari ragazzi io mi raccomando sempre eh, ve lo dico sempre dovete duplicare auto di Bennis perché le altre auto non pagano un cazzo vi dà il blocco dei 50.000 e la prendete nel culo Voglio vedere quante volte ve lo devo dire proprio. cioè Siete veramente coglioni che non riuscite a capire sta cosa E poi in primis la targa personalizzata Ragazzi non vi offendete quando vi dico coglioni Però se mi continuate a fare le solite domande E mi continuate a dire Ah ma io ho duplicato un'auto eh, eh, Però mi dai il blocco di 50.000 Fatevele due domande e datevele due risposte Perché avete il blocco di 50.000 Perché avete duplicato un'auto di lusso, ragazzi mi sono stancato di ripeterlo comunque quando fate le duplicazioni fatelo con le targhe personalizzate ragazzi perché almeno potrete evitare eh, diciamo problemi con il blocco giornaliero detto questo un saluto a tutti e al prossimo video